eccoci qua eh, con andrea canepa che ci parlerà delle scelte tecnologiche della sua associazione suo percorso in particolare nell'uso di wordpress e come questo gli abbia permesso di ottenere dei buonissimi risultati in un settore il terzo settore dove di solito eh, diciamo le disponibilità economico finanziarie sono spesso piccole ma i sogni molto grandi grazie prego Ciao. Ciao a tutti, mi sentite bene? Si sente bene l'audio? Intanto mi ha fatto sorridere prima durante il talk precedente che è stato nominato appunto il RUNS, il registro unico del terzo settore perché è proprio un esempio di cose difficili insomma, che chi lavora nel terzo settore deve fronteggiare. Io sono Andrea Canepa, sono un ingegnere informatico che da tre anni si batte per una causa sociale, quella ambientale, un problema che riguarda tutti noi. E, e vi racconto brevemente insomma cosa andiamo a vedere oggi. E vi accennerò velocemente The Black Bag, che è l'associazione che ho fondato insieme ad altre persone, e passerò subito poi a mostrarvi qualcosa del nostro sito web, ovvero come l'abbiamo utilizzato per tre branch diciamo principali: la nostra attività redazionale, e la gestione degli eventi, perché noi organizziamo appunto eventi sul territorio, e, e poi per alcuni progetti che stiamo lanciando nel corso di questi anni. The Black Bag è un'associazione che nasce a Genova, la città dove sono nato, e divenuta nota, insomma, l'associazione per la pulizia delle spiagge. Noi abbiamo iniziato a portare le persone a prendersi cura del territorio, e perché, insomma, abbiamo di fronte una crisi, una crisi eh, relativa all'abbandono dei rifiuti, insomma, all'inquinamento, al cambiamento climatico, che ci impone di impegnarci. E voi direte, ok, ma che risultati ha portato questa attività? Beh, in questi tre anni, bene o male, noi abbiamo raccolto circa 8.000 kg di rifiuti dal territorio. Li abbiamo rimossi, li abbiamo differenziati con l'aiuto della pubblica amministrazione e con eh, altre ente, associazioni, e, e questo è un buonissimo risultato. Mi sono chiesto però, ma quanti sono 8.000 kg di rifiuti? E non riuscendo a darmi una risposta, perché li abbiamo raccolti di volta in volta in tre anni, in tanti piccoli eventi, ho chiesto all'intelligenza artificiale di mostrarmelo in due diverse rappresentazioni. Questi più o meno sono 8.000 kg di rifiuti. Voi direte, beh, sono tanti, ma una goccia nel mare probabilmente. Il problema è vastissimo. Eh, pensate che solamente nel Pacifico c'è questa cosa qui, che è la grande isola dei rifiuti del Pacifico, che misura almeno 22 milioni di chili di rifiuti. Voi capite bene che con l'impegno dei nostri volontari, per quanto possiamo avere l'ambizione di avere un impatto, sarà difficile eh, rimuovere tutti i rifiuti dal territorio. Spoiler, tra l'altro, esistono dei robot, piccolini anche, che in singole giornate rimuovono 5-6 mila kg di rifiuti. Quindi, perché non mettere dei robot a fare quello che noi con tanta fatica facciamo? La verità, e ciò che dico sempre quando incontro le persone, è che noi vediamo questa azione come uno strumento e non come una soluzione. Noi non portiamo le persone a raccogliere rifiuti perché pensiamo di riuscire a levarli tutti, ma noi vogliamo far toccare a loro con mano il problema. Vogliamo fargli chinare la schiena e fargli vedere cosa sta succedendo. Per questo eh, da qui nascono le nostre attività di divulgazione eh, in cui incontriamo scuole, ragazzi, aziende in attività di team building e raccontiamo loro cosa succede nel mondo e cosa ognuno di noi può fare, anche nel proprio piccolo, per attivarsi e contrastare questo problema. Passo quindi a raccontarvi adesso perché è nato il nostro sito web e poi di conseguenza perché abbiamo scelto WordPress e un paio di soluzioni insomma, che abbiamo trovato ad alcune nostre esigenze. Ovviamente per noi il tempismo è stato qualcosa di sensazionale, perché l'associazione è nata a fine 2019, un'associazione che è nata informalmente, perché prima di costituirsi è impiegato almeno un anno e mezzo, perché sapete, la burocrazia all'inizio è abbastanza faticosa, quindi si tende a avviare l'attività in maniera molto informale tra amici e quando poi le cose cominciano un po' a girare, costituirsi, insomma, diventare qualcuno. Nel nostro caso il tempismo, come dicevo prima, è sensazionale, perché noi nasciamo a dicembre 2019 e a febbraio 2020 scatta il lockdown a causa Covid. E noi ci troviamo quindi con un'associazione che manca il tempo di partire e già non può recarsi sul territorio a fare quella per cui è stata pensata, raccogliere rifiuti e portare le persone sul territorio. Capiamo quindi che allora quello che sembrava un ostacolo diventa un'ottima opportunità, perché diciamo benissimo, non possiamo stare sul territorio, mettiamo in campo quello che vogliamo fare online, nel digitale. Apriamo il nostro sito web, scegliamo WordPress per i motivi che vi racconto tra poco, ma che possono tutti riassumersi, almeno nella fase iniziale di questa scelta, in un'unica grande ragione. Noi, eh, durante questi quattro anni di vita, fino al momento che coincide con l'inizio di questa piccola linea azzurra, non abbiamo letteralmente avuto un centesimo, nel senso che il terzo settore ovviamente è un settore particolare che ha delle difficoltà, una tra queste, forse la principe, sono le disponibilità finanziarie. Tutto quello che abbiamo fatto, e vi racconterò qualcosa andando avanti, fino bene o male a fine 2022 è stato fatto a budget zero, contando esclusivamente eh, sulla forza, sul contributo, sulla volontà delle persone che hanno preso a cuore le cause dell'associazione e si sono impegnate donando il proprio tempo e la propria professionalità. Noi quindi, eh, diciamo a luglio 2020, abbiamo aperto il nostro sito web che aveva una forma di questo tipo e ancora oggi meno male viene preservata. Non avendo grandi budget, noi abbiamo sempre nel, nell'operazione appunto il design del nostro sito web, che non sono sicuramente eccellenti, abbiamo sempre cercato di anteporre la funzionalità rispetto all'estetica, perché non potendo investire eh, in design professionisti e eh, in soluzioni, diciamo, più all'avanguardia, abbiamo detto l'importante è che il nostro sito sia accessibile, sia pratico, sia funzionale, sia chiaro, e ci permetta di fare quello che abbiamo bisogno di fare. Cosa, di cosa avevamo bisogno? Bellissima, vado oltre. <ride> avevamo bisogno di eh, poter gestire mh, alcuni aspetti, ovvero gli utenti dei nostri social, che sono spariti da questa slide, non so perché, probabilmente per un'incompatibilità tra PowerPoint e Keynote, e i visitatori del nostro sito web, perché so dai social network noi portavamo gli utenti sul nostro sito web, per cercare di fargli leggere quello che pubblicavamo all'interno del nostro blog, quindi notizie, informazioni, mh, inchieste relativamente al mondo ambientale o comunque ai problemi che la biodiversità soffre, e cercavamo di fargli scrivere la newsletter, non tanto per fare un po' di spam e mandare delle comunicazioni, ma quanto per informarli delle attività che avrebbero avuto luogo e soprattutto di informazioni che ritenevamo importanti per loro, fino a che fossimo riusciti a convertirli in volontari, che quindi si recassero con noi sul territorio o anche in attività online, perché la nostra operatività si è trasformata appunto anche grazie al Covid in eventi online, webinar, conferenze, partecipazioni a eventi online insomma, di qualsiasi tipo, e fino a che appunto fossimo riusciti a convertirli in donatori, quindi a sostenitori attivi della nostra causa, per poi renderli, dove non si vede, soci. Questo più o meno è il nostro obiettivo quando approcciamo le persone, le incontriamo tipicamente sui social network e andiamo a farle fare un percorso che gli renda soci della nostra associazione appunto, che come la precedente è un'associazione di promozione sociale. Il nostro sito web, eh, come dicevo prima, è basato su WordPress, a cui... Abbiamo affidato un'installazione di un tema astra. Eh, perché abbiamo scelto WordPress? Già ve l'ho detto prima, ma una delle principali ragioni è perché è una soluzione open source. Open source però non significa solamente gratuita, eh, ma significa anche community. E in particolare quella di WordPress penso sia un esempio eccellente di meravigliosa community che opera, si aiuta, condivide e collabora. E per noi questo era molto importante. Il secondo motivo è stato perché fin da subito avevamo bisogno di un CMS un back-end che permettesse anche a chi non aveva alcuna nozione tecnologica di contribuire, e su questo WordPress di nuovo si dimostra maestro, e infine perché siamo un'associazione di promozione sociale. Cosa significa associazione di promozione sociale? Significa che l'associazione nasce, cresce e persegue i propri scopi per il favore dei propri soci, nel senso per creare valore ai propri associati, a differenza magari di un'organizzazione di volontariato in cui l'obiettivo è quello di fare volontariato verso terzi, in realtà l'associazione di promozione sociale nasce per creare valore ai soci che fanno parte di quell'associazione. E noi volevamo quindi fare cosa? Fare in modo che chi contribuisse alla nostra causa sociale, associandosi, potesse sviluppare comunque delle competenze utili al mondo del lavoro. E Wordpress è, direi, ampiamente utilizzato nel mondo del lavoro, quindi questi tre motivi ci hanno fatto adottare questa scelta. Abbiamo poi usato, utilizzato Astra come tema. Astra è un tema leggero e veloce che erano le cose, diciamo, le nostre esigenze più grandi, perché, come vi ho detto prima, volevamo una user experience molto veloce. È SEO-friendly, la SEO è qualcosa in cui abbiamo investito sempre molto, e adesso vi racconterò un po' di più. Abbastanza personalizzabile, anche da chi, diciamo, non è un maestro nell'utilizzo del codice, e infine è compatibile con dei page builders, che però, alla fine, non abbiamo quasi mai utilizzato. Infatti, all'inizio, Complice anche la professionalità di me, mia e di alcune persone che hanno fondato come associazione. avevamo un sito molto, diciamo, hard-coded, nel senso molto, con molto codice custom scritto apposta per fare cose. Nel tempo, a forza che le persone entravano e non tutti sono programmatori o comunque hanno dimestichezza col codice, abbiamo iniziato, iniziato a utilizzare molto di più Gutenberg come un editor a blocchi e adesso stiamo andando nella direzione di valutare il full site editing perché vogliamo che chiunque, diciamo, possa eh, contribuire e interagire col sito web senza avere particolari competenze relativamente al codice. Noi abbiamo puntato sempre tanto sull'attività redazionale, e, mh, infatti in questi due anni abbiamo pubblicato quasi 200 articoli, e alcuni fanno parte di una rubrica che è i consigli del Dodo, è una rubrica in cui consigliamo libri, film e serie tv eh, che trattano temi ambientali, ecologia e sostenibilità, e stiamo introducendo un glossario che adesso, di cui adesso vi racconto, e poi vabbè, abbiamo fatto le solite attività di interviste e guest posting. E, la SEO, come vi accennavo prima, è qualcosa su cui abbiamo sempre lavorato, compice anche la deformazione professionale di alcuni. E, vabbè, abbiamo fatto diciamo, un po' le solite cose, quindi lavorato sui Core Web Vitals, sulle prestazioni, velocità, accessibilità. Abbiamo formato le persone che scrivono i nostri articoli e utilizzando anche plugin, insomma, come Yoast, ad esempio, ma ce ne sono tanti altri. Abbiamo lavorato sulla strategia di backlink, collaborando con aziende, testate giornalistiche, altre associazioni, aziende e insomma, un po' di best practice SEO. Ci sono state due cose, secondo me, interessanti che abbiamo fatto e che ci hanno dato, insomma, un'identità o comunque un posizionamento, diciamo, nel mondo del web. La prima è stata quella di ehm, non, selezionare, non gestire tutti i contenuti, la pubblicazione di tutti i contenuti, esclusivamente sulla base della keyword research. Nel senso, noi sappiamo che per fare SEO fatta bene, è necessario fare una fase di keyword research, cercare le parole chiave che concorrono meglio, più accessibili, e investire su quelle. Noi l'abbiamo fatto, ma solamente per una piccola porzione dei nostri contenuti, ovvero circa il 25%, perché? Non perché siamo matti o perché insomma, vogliamo fare i diversi, ma perché volevamo preservare al massimo la nostra identità nel senso volevamo che sebbene avessimo bisogno di un posizionamento, e pur considerando comunque non dovessimo vendere nulla al pubblico, e quindi non è che avessimo particolari esigenze di crescita nel breve periodo, abbiamo detto teniamo una parte diciamo più canonica, più insomma, standard di best practice SEO, keyword research, contenuto, pubblicazione e ranking, e, mentre il resto lasciamo più libero agli autori di esprimersi come vogliono, degli argomenti che vogliono, perché questo ci aiuterà quindi secondo noi a, ad assumere un'identità. Così è stato, nel senso che molte persone hanno apprezzato i nostri contenuti e, proprio perché non li trovavano dalle altre parti, mentre invece una keyword search di, di base ti, ti porta quasi sempre a trattare un pochino gli stessi argomenti o comunque nella stessa forma, nella stessa struttura. Un'altra cosa che abbiamo fatto, e che penso che molti di voi, se seguono progetti di questo tipo, abbiano fatto, è stata gestire bene il linking interno. Cosa significa? Tipicamente, allo scorrere del tempo, vedete la linea del tempo di data pubblicazione. Eh, ogni articolo nuovo che esce punta a quello precedente, perché si cita qualche argomento che abbiamo già trattato in qualche altro articolo e quindi è buona pratica insomma, far navigare gli utenti attraverso i nostri contenuti. Un giorno abbiamo detto, cavolo, ma è tanto tempo che pubblichiamo, pubblichiamo, pubblichiamo, ma non abbiamo mai fatto il viceversa, ovvero non, abbiamo, non siamo mai partiti dall'articolo più vecchio e abbiamo iniziato a linkare quelli nuovi usciti in futuro, perché quando sono usciti non esistevano quelli da, da, a cui puntare. Questa cosa qui, eh, che è banale se ci pensate, eh, vi assicuro che non tutti la fanno e, e a noi ha dato un bel boost riguardo al posizionamento online perché investendo un po' di tempo ci siamo messi lì e abbiamo iniziato a linkare gli articoli futuri rispetto a quello che stavamo trattando. Un'altra piccola cosina insomma, che abbiamo fatto è stata levare dall'indicizzazione le pagine tag e categorie spesso generate automaticamente dalle installazioni WordPress che altro non fanno spesso, che confusione salvo alcuni casi eccezionali con due piccole istruzioni nel file robot che vedete qua sotto, abbiamo elevato la generazione di queste due pagine. Vi parlavo prima dei consigli del Dodo, e, mh, perché? Perché nei consigli del Dodo noi trattiamo, scriviamo articoli e arriviamo a parlare di libri, film, serie TV. e tv. Quindi di conseguenza la persona prima legge l'articolo e poi cade sul libro. E adesso, e salto un attimo i due slide così ve lo faccio vedere subito, e stiamo facendo l'inverso, nel senso grazie all'utilizzo di un plugin custom post type che probabilmente molti di voi conoscono, abbiamo creato un tipo libri eh, a cui abbiamo dato gli attributi grazie a un altro plugin chiamato campi personalizzati, un altro molto noto nel panorama wordpress e stiamo costruendo grazie all'ausilio appunto di un po' di css, di javascript e un po' insomma di codice, una libreria virtuale, nel senso in questo modo noi andiamo a proporre ai nostri visitatori una libreria nel nostro sito web in cui possono partire dal libro, leggersi l'articolo di cui parlavo prima nei consigli del Dodo, e quindi poi scoprire un, un tema, un libro, una lettura che possa interessarli. Questo è interessante perché intanto offre ai lettori il percorso inverso rispetto a partire dall'articolo e arrivare al libro, ma soprattutto perché ci permette anche di posizionarci, a livello SEO proprio, sui titoli di questi, di questi libri, di questi serie tv, di questi film. Um, Inoltre, stiamo introducendo proprio in questi giorni il nostro glossario, sempre grazie all'ausilio di Custom Post Type, eh, in cui appunto andiamo a esplodere un po' di termini particolari e tipici nel mondo ambientale. Ne vedete alcuni, ad esempio, solastalgia, qualcosa che non tutti conoscono, greenwashing, appunto, green economy. Così andiamo a gradire anche queste particolari keyword e in ogni punto del nostro sito in cui compaiono questi termini ci sarà un link che punta direttamente al nostro glossario che diventerà un po' una raccolta di questi termini. Nel tempo queste scelte qua diciamo che ci hanno dato abbastanza ragione. Questa è la nostra crescita organica su Google, non è un vanto ma è semplicemente per farvi vedere che abbiamo optato per una crescita lenta e costante piuttosto che altre tecniche magari più aggressive. Non abbiamo mai avuto budget per l'advertising fino a poco tempo fa, quindi è un canale che non abbiamo diciamo, molto preso in considerazione fino a sei mesi fa. Diciamo. Nonostante appunto, Google per il no profit abbia alcune soluzioni molto interessanti per dare budget a chi vuole utilizzarlo, ma bisogna anche sapere utilizzarlo, bisogna avere soprattutto anche un professionista che si occupi di quell'advertising. Ad oggi il nostro traffico è in buona parte costituito appunto dal traffico organico, quindi le persone cercano cose sul motore di ricerca, ci trovano e ci scoprono. E questo è qualcosa di cui noi siamo orgogliosi, ma su cui appunto continuiamo a lavorare tanto. Faccio un salto e dall'attività redazionale passo agli eventi sul territorio. Gli eventi sul territorio sono proprio quello per cui, con cui siamo nati. E, prima li gestivamo sui social network, nel senso che avevamo eventi sulle varie piattaforme e le persone aderivano, venivano, siamo arrivati a riunire anche in un giorno 170 persone a pulire una spiaggia. E in alcune occasioni abbiamo raccolto anche 800 kg di rifiuti in una singola giornata, che credetemi sono veramente tanti. E poi però abbiamo detto, cavolo, il panorama social network è un po' un terremoto ultimamente, succedono cose, nascono piattaforme, ne muoiono altre, ca ca policy cambiano, insomma. E abbiamo detto, basta, vogliamo investire sul sito web, nel senso vogliamo che il centro di tutto diventi il sito web. Abbiamo spostato la gestione degli eventi sul sito web grazie all'utilizzo di The Events Calendar, che è un plugin, eh, in versione gratuita, eh, che ha anche una versione propria del no profit e che offre alcune funzioni particolarmente interessanti per noi, perlomeno, eh, come ad esempio la possibilità di creare eventi virtuali, eventi ricorrenti, quindi mh, avere una ricorrenza nella gestione degli eventi, eh, degli shortcode che sono spesso utili, specialmente per chi non sa programmare, perché puoi mostrare, ad esempio, gli ultimi tre eventi facilmente in una pagina, e, oltre a gestire abbastanza bene i dati strutturati e il feed RSS, perché ci serve a noi questa cosa? Allora, come vedete, The Events Calendar eh, lo utilizziamo per alimentare il nostro registro volontari. Nel senso, ogni persona che viene con noi sul territorio a fare un'attività deve essere iscritta, questo per la normativa del terzo settore, a registro volontari. Quindi noi, tramite un'integrazione tra le nostre piattaforme CRM o comunque Direct Mail Marketing e The Events Calendar, riusciamo a raccogliere le partecipazioni direttamente sul sito e trovarci nel registro volontari. Il registro volontari che poi può essere soggetto, ad esempio, a mail, o comunque, insomma, domani ci vediamo sul territorio, com'è andata, ci racconti qualcosa. E, in seconda funzione è il feeder SS, questo è utile, è una tecnologia abbastanza vecchia, ma che ancora funziona, quindi noi la stiamo utilizzando, ovvero ogni volta che pubblichiamo... Un evento sul nostro sito web possiamo fare partire automaticamente una mail, magari agli affezionati da quel tipo di iniziativa o agli interessati a un determinato progetto. E infine poi il Diaven Scalender genera automaticamente i file di ICS insomma, per raggiungere al calendario personale la il prossimo evento. Il Diaven Scalender per noi è diventato interessante anche quando abbiamo iniziato a ragionare di eventi in rete. Ehm, il tal settore richiede collaborazione e cooperazione tra le varie associazioni che ne fanno parte. E noi abbiamo fatto così, lavorando sul territorio abbiamo conosciuto altre realtà che facevano cose simili a noi o diverse ma che condividevano comunque valori e visioni e abbiamo questo progetto di mettere i nostri eventi in rete, significa cosa? Che nel sito di ogni associazione facente parte della rete trovi tutti gli eventi di tutte le altre associazioni in un unico calendario, questo è possibile grazie sempre di Events Calendar mettendo a punto in rete i calendari grazie a una piccola estensione, che si chiama The Event Aggregator di conseguenza se abbiamo tre associazioni in ogni sito trovi gli eventi di tutte le associazioni, questo è un modo per aiutarsi a vicenda e spingersi, nel senso se magari collaboriamo con un'associazione che si occupa di evitare gli sprechi del, di cibo, che è comunque un argomento inclino a quello che fa un'associazione, eh, nel nostro sito troverete anche i loro eventi perché vogliamo darci in forza uno con l'altro. Vi parlo poi di alcuni progetti, qua vedete appunto un loghino sfocato perché è in corso un'operazione di rebranding che non è ancora terminata, The Black Bag oggi è nata dal progetto Spiagge, è diventata una persona giuridica eh, che tipicamente eh, ha tre progetti, il primo che è quello che è soggetto al rebranding che infatti è sfocato attualmente, Rimarrà l'attività sul territorio e l'attività redazionale, quindi il nostro standard, quello per cui siamo nati. Abbiamo poi lanciato un nuovo progetto chiamato Quota Animale, che è un progetto che abbiamo dedicato alla salute, alla salvaguardia e a tutela degli animali e delle specie a rischio. E poi c'è la parte business, che non è The Black Bag che fa business, ma è The Black Bag che aiuta le aziende a comportarsi in maniera decorosa, detto proprio in francese. E, e quindi questi tre progetti saranno tre progetti diversi della stessa associazione che è appunto The Black Bag. E come gestiremo questa cosa? Con WordPress Multisite una funzione che non tutti conoscono e che anche noi stiamo ancora approfondendo in realtà, quindi è tempo di novità anche per noi e sostanzialmente con un'unica installazione WordPress Multisite mh, potremo centralizzare la gestione di temi, plugin, domini e, permesse, e privilegi di amministrazione in un unico posto e avere poi tra, eh, tra diversi siti che fanno riferimento a un'unica installazione in modo tale da permetterci di avere maggior controllo, ma allo stesso tempo massima flessibilità, ad esempio sui plugin che attiviamo su uno dei siti, e arriveremo quindi a avere tre siti per un'unica associazione. Quota Animale, eh, The Black Bag Legacy, chiamiamolo, che è quindi quello che sta associato ai branding e la piattaforma The Black Bag for Business, chiamiamola. Quota Animale è il nostro progetto che abbiamo lanciato pochissimo tempo fa, che è in fase di validazione, quindi potrebbe morire a fine anno, perché non sappiamo se alle persone piace, o meglio, lo stiamo scoprendo, abbiamo chiuso il primo trimestre, ed è un progetto attraverso il quale noi promuoviamo l'adozione a distanza di animali o specie a rischio oppure petizioni per particolari specie a a particolari rischi del mondo ambientale e attualmente lo stiamo gestendo come sottopagina del nostro sito web. E domani, quando metteremo WordPress eh, Multisite e quando il progetto verrà validato, vi invito a approfondirlo qualora vi interessi, eh, andremo su una cosa di questo tipo, ovvero quotanimali.deblackbike.org, che quindi sarà uno dei tre siti di cui vi accennavo prima. Eh, ad oggi il pubblico sta coliendo abbastanza bene quota animale quindi sono fiducioso che non muoia però insomma come ogni progetto e tornando un po' al discorso che le risorse nel tra non sono limitate noi dobbiamo avere un'idea, validarla e poi dargli concretezza se alle persone non piacciono o comunque il progetto finanziariamente non regge, siamo costretti a ripensarlo buttarlo giù e ricrearlo, questo è un approccio e secondo me comunque sempre utile anche nel mondo business ma a maggior ragione in un mondo in cui le risorse sono limitate è necessario la parte business eh, la stiamo gestendo attualmente con un altro sito, attualmente in manutenzione, ehm, e cosa abbiamo fatto? Praticamente eh, il punto qual era? Che tante aziende ci contattano, per fortuna, anzi non sempre per fortuna perché spesso c'è appunto quel famoso greenwashing, ovvero quelli, quella voglia di far vedere che si fanno cose quando non è in realtà proprio un valore aziendale, e, e a noi, essendo che comunque oggi l'associazione conta 22 soci e tutti i lavoratori da altre parti, nel senso quindi siamo tutti volontari nell'associazione, non abbiamo dipendenti ancora oggi, ehm, rispondere tutte le volte, gestire ogni singola richiesta era diventato impegnativo, nel senso tu trovi spesso a dire le stesse cose, eh, a ripeterle o comunque a doverle rielencare, ogni mail che, che mandi, che ricevi, insomma, è, è tempo e quindi risorse e abbiamo detto, benissimo, cosa facciamo? Installiamo WooCommerce, ma noi non siamo un e-commerce, noi non vendiamo cose, però abbiamo pensato di utilizzare WooCommerce ehm, come modo, come modalità per permettere alle aziende di eh, formularci delle richieste in maniera strutturata e di avere accesso alle nostre informazioni. Abbiamo quindi, diciamo, fatto un livello di astrazione in cui abbiamo utilizzato quelle che solitamente sono le categorie di prodotto, come gli SDG, ovvero quegli, quegli obiettivi, questi qua, ve li faccio vedere al volo, eh, stilati dall'Unione Europea, appunto, che riguardano diversi ambiti sociali. Eh, abbiamo disattivato i pagamenti, di conseguenza le persone potevano effettuare degli ordini senza andare a checkout, o meglio, checkout ma senza pagamento, eh, e questo tra l'altro per noi è stato interessante, e sarà interessante forse, lo scopriremo, qualora l'associazione volesse diventare una società benefit o un'impresa sociale perché a quel punto noi avremmo già tutto fatto ci basterà riattivare i pagamenti eventualmente e a quel punto vendere servizi questo ultimo punto per oggi non è manco ancora stato mai mh, discusso tra i soci però nel senso abbiamo voluto tenerci una porta aperta perché comunque il passaggio da eh, ente no profit a società benefit o impresa sociale è possibile e, e di conseguenza abbiamo già tutto pronto un domani qualora volessimo switchare a questo nuovo modello Qua sono alcuni screenshot appunto tratti dal sito che stiamo, su cui stiamo lavorando, di conseguenza l'azienda può partire dalla di riferimento a cui, in cui intende impegnarsi, trovare ad esempio delle attività che noi possiamo offrire, aggiungerle al carrello e, e poi effettuare l'ordine quindi avendo già chiare tutte le informazioni su quello che sarà il loro suo impegno e quello di cui insomma... Ehm, in cui, quello in cui potremmo aiutarla ecco, diciamo così eh, disabilità di pagamenti è una cosa facilissima è semplicemente una riga di codice nel file function quindi vi invito anche se c'è qualche libro, libro professionista ad esempio qua a valutare un'opzione come questa perché ti consente di gestire bene preventivi comunicazioni e, e ricezione di richieste e, e per noi insomma questo è un bel aiuto, nel senso lo stiamo ancora anche questo mettendo su, però ci siamo quasi. E, chiudo dicendovi perché oggi sono voluto venire qua, e anzi grazie a WordCamp per questa opportunità, perché eh, ho, io sono dieci anni che lavoro con Wordpress ormai, e come dicevo prima, ho potuto constatare il valore di una community molto forte, molto attiva, e allo stesso tempo però, da quando lavoro in terzo settore, ho scoperto che le competenze scarseggiano, quelle tecnologiche perlomeno, comunque quelle moderne, quelle nel mondo web, e, e questo è un po' un appello, nel senso il terzo settore ha bisogno delle vostre competenze e quindi consideratelo come un'opzione per fare palestra, per sperimentare o per mettervi a disposizione di cause sociali come queste, ma come tante altre. Grazie. Grazie Andrea. Ci siamo nei tempi. Siamo perfettamente nei tempi, sì, <ride> bravissimo. Ci sono domande? condivisioni e riflessioni che qualcuno vuole solo volevo ringraziarti perché mh, eh, vedere come lo strumento può essere usato eh, in, nella modalità in cui lo avete usato è, è un bel insight no? nel senso che sono tutte cose che dopo che le senti dici Ah, eh, certo, eh, certo che posso fare così. Quindi a, a volte è proprio importante l'esempio, no? dire si può fare così e uno dice... Ah, ok, quindi grazie. No, grazie, <ride> grazie a te e ti do del tu perché ormai siamo parlati. E no, appunto l'obiettivo un po' di questa proposta era quello appunto di far vedere un po' di scelte prese e di dimostrare comunque che non sempre il budget è necessario mentre per alcune cose insomma è fondamentale per altre ci si può un po' arrangiare e, e, e non sempre arrangiarsi vuol dire accontentarsi perché noi oggi riusciamo a fare con questo tutto quello di cui abbiamo bisogno e che ci sta permettendo di crescere. Allo stesso tempo però appunto, rimarco eh, penso che Aver l'opportunità di sperimentare, di studiare, apprendere in una causa sociale sia un'ottima occasione perché anche nel mondo del lavoro di cui faccio parte anch'io perché nella mia vita professionale sono un consulente, lavoro con aziende nel mondo business quindi puramente, non sempre posso fare quello che voglio, nel senso non sempre ho lo spazio di manovra per mettere in atto le mie idee o per creare cose. In una no profit, fondata da me ma potrebbe essere fondata da chiunque altro, invece a volte questa possibilità c'è ed è quindi un'ottima occasione per imparare, per dire ok voglio fare questo, analizzare queste cose, posso farlo e sto comunque facendo volontariato, sto facendo bene a, a tutti, quindi era un po' questo l'invito e lo scopo di questo talk, diciamo. Grazie, grazie, grazie mille. A voi.